Grazie Presidente, allora eh, torniamo a parlare di questo argomento eh, che avevamo lasciato prima, prima dell'estate, eh, un argomento ovviamente molto, molto importante, devo rettificare una una dichiarazione della consigliera Grancio in quanto lei ha dichiarato che il problema è stato il massimo ribasso che c'è stato nell'appalto delle utenze non domestiche, e questa è stata la ragione per cui non è stata accettata la proroga in realtà le società che, hanno, eh, che hanno, eh, avevano vinto l'appalto erano diverse e molti servizi non ha accettato la, la proroga e questo diciamo che la dice un po' la dice un po' lunga, sull'accadimento degli, degli eventi. Vorrei anche eh, ricordare alla consigliera Grancio che per quanto riguarda il reinserimento dei detenuti questa amministrazione ha fatto un lavoro enorme con l'assessore Frongia, è stato fatto un lavoro che è stato preso a, eh, a modello da altre città, eh, italiane, diversi lavori sono stati fatti nella città con, eh, con de dei detenuti, è stato apprezzato un po' in tutta Italia, per cui è molto alto l'attenzione la, la, la, che questa amministrazione ha posto a questa mh, specifica categoria eh, di, eh, di persone. Sappiamo che ovviamente eh, tutta la situazione ha generato un tavolo di lavoro importante eh, che sta affrontando nel dettaglio le eh, questioni relative a eh, multiservizi servizi, alle utenze non domestiche, per cui ehm, a questo punto noi riteniamo che il percorso che stato, si sta percorrendo è eh, corretto, pertanto la maggioranza eh, si asterrà a questa mozione e si asterrà anche agli emendamenti proposti dalla consigliera Grancio. Grazie.